ci chiamano familiarmente Padri Venturini, di fatto eh, il nome viene dal fondatore Padre Mario Venturini, era un prete di Chioggia, e lui eh, i suoi genitori facevano i barcaioli, facevano trasporto e così via, ha studiato il primo periodo nel seminario di Chioggia e poi a Padova. È stato incardinato lì a Chioggia e le sue prime esperienze pastorali sono stati eh, la sostituzione di un prete che era stato sospeso a divinis. Ma poi la cosa è era rientrata subito e si è chiarita. Dopodiché ha avuto la destinazione a Cavarzere, sempre lì nella diocesi di Chioggia, e era una zona un po' faticosa no? perché il polesine con i problemi delle alluvioni e così via, era spesso soggetto a situazioni di povertà, di sfruttamento. Lui vede che la comunità di preti, dove è, sono cinque preti, vive delle fatiche e anche lui all'inizio vive delle situazioni di difficoltà perché dice guarda un po' quando ero in seminario ero sempre fervoroso eccetera e adesso sono sobbarcato dalle varie incombenze rischio di dimenticarmi del Signore. E il 7 marzo del 1912... Eh, davanti al quadro di Gesù nell'orto del Gezzemani eh, comincia a pensare un po' ai discepoli che si addormentano eh, che lo rinnegano, che lo tradiscono e, era il quadro che suo padre gli aveva regalato proprio nel giorno dell'ordinazione un po' un regalo insolito regalare un quadro di Gesù nell'orto del getsemani per il giorno dell'ordinazione ed è proprio da quel quadro che lui riceve questa prima idea, questa prima ispirazione. E la, il primo motto che parte da questa idea è amare e far amare, riparare e far riparare il cuore sacerdotale di Gesù. E quindi questa consapevolezza che c'era bisogno innanzitutto del suo amore, e della sua riparazione, ma che questa poteva diventare non solo una vocazione, ma una missione, un coinvolgimento di altri in questo spirito. Ci vorranno 14 anni e 9 mesi perché eh, l'opera venga fondata. Lui nel frattempo va a studiare a Roma e farà una teologia, una, una tesi sul sacerdozio di Cristo e così via. Poi dopo i primi due anni lì a Chioggia si sposta a Trento infatti dopo che era partito, erano partiti in quattro due si allontanano e inizia diciamo così quel faticoso momento nel quale si chiama il giorno dei funerali dell'opera quando in quel momento il vicario generale va per chiudere l'esperienza e padre Venturini dice io sono obbediente, però sappia che io la penso diversamente, io penso di continuare. E in quello stesso giorno si presentano dei bambini che dicono noi vogliamo iscriverci al conventino, vogliamo stare con te e lui partirà poi successivamente con questi bambini nel 1928 per Trento e da lì l'opera si consoliderà la dedizione alle vocazioni povere, alle vocazioni adulte e fonda la rivista Seminarium, Presbiteri e così via e quindi da allora noi facciamo questo servizio di santificazione dei preti formazione permanente, formazione iniziale e poi un po' in tutte le attenzioni anche alle situazioni di crisi e alle situazioni di difficoltà dei preti, quindi un po' tutta l'area sacerdotale di consacrazione.